Buonasera a tutti, Vi sono onorato di essere qui perché eh, riusciamo a cominciare a divulgare un pochettino tutte le opere che stiamo facendo in onore alla Laudato Si e cercando di cambiare un po' di cose. Io sono Raffaele Tornini, sono il responsabile del servizio giardini e ambiente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e mi occupo della, eh, della cura dei giardini e di tutta la gestione dei rifiuti al sia all'interno dello Stato che in alcune zone delle aree eh, extraterritoriali. E, allora, vediamo un attimo. Ok, il, quindi la gestione del patrimonio dei giardini. La gestione dei rifiuti prodotti all'interno dello Stato e un, un nuovo incarico che ci hanno dato da qualche un, un paio di anni, le desinfestazioni e derrantizzazioni dello Stato. Diciamo che il nostro, il nostro, la nostra funzione o comunque il, il, diciamo la nostra missione a partire dall'anno 2017 perché eh, è stato, mi è stato chiesto, io sono un semplice geometra, non sono né teologo né eh, filosofo, quindi la mia interpretazione della Laudato Si è più, piuttosto semplicistica, se vogliamo così chiamarlo, comunque eh, di un livello più pratico. Eh, però mi ha, mi ha chiamato molto l'attenzione il, il fatto che, eh, diciamo che quando mi è stato chiesto di occuparmene dei giardini, ho detto devo. Dobbiamo trovare una, un, un sistema per poter mettere in campo azioni che eh, diano più forza alla Laudato perché lo ritengo uno strumento molto, in certo modo molto profondo, ma allo stesso tempo molto semplice, che lo possono capire tutti quanti. Quindi, diciamo che faccio una premessa su. Eh, sulla Chiesa mh, sempre molto, in, modo, in modo molto leggero eh, da quando iniziano le, delle denunce molto mh, magari non, non fortissime sull'ambiente e lo identifichiamo al punto 3 eh, su San Giovanni XXIII nel, nella sua enciclica Pace in, in, in Terris che già fa il primo argomento importante, che questa enciclica non è diretta soltanto al mondo cattolico, ma eh, aggiunge nonché a tutti gli uomini di buona volontà. Questo che cosa significa dal mio punto di vista, eh, ripeto sempre molto sempli semplice, è eh, lo sviluppo o comunque la, la possibilità che la Chiesa dà un'apertura. A, a tutti quanti, non soltanto al mondo cattolico e da lì in poi cominciano una serie, che, che per l'ambiente è importante, perché da lì in poi cominciano tutta una serie di, eh, di valutazioni eh, successive. Per esempio Paolo VI nel 71 eh, riferisce eh, che l'attività drammatica dell'essere umano attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima si fatta degradazione. Questo, lì inizia il, lo sviluppo economico più forte, quindi iniziano i primi sintomi di, di una distruzione di che il, delle, delle cose, degli ecosistemi e di, eh, di un problema che poi dopo ci ritroveremo attualmente dopo 40 anni e ce li troviamo molto, molto fermamente. Tant'è vero che poi dopo San Giovanni Paolo II nella sua, nella sua prima enciclica osserva che l'essere umano eh, eh, sembra non percepire altri significati del suo ambiente naturale ma solamente quelli che riservano ai fini di un immediato uso e consumo, quindi un forte, un forte uso del consumismo eh, considerare i rifiuti eh, eh, facilmente eh, un rifiuto diventa un, un elemento che prima ci serve dopo dieci mesi, un, un anno diventa un rifiuto e questo, questo concatenarsi di rifiuti fa sì che ci sia un esaurimento a livello globale e eh, poi il Benedetto XVI eh, rinnova l'invito a eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell'economia mondiale e di correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell'ambiente e anche qui è un'altra denuncia molto importante perché comunque avvalando un po' quello che si diceva prima c'è un'economia un distorta, un po' come diceva Stiglitz, il premio Nobel dell'economia dove dice che il capitalismo non è, non è eh, un buon uso ma è, è, è soltanto una visione distorta anche del mondo no? per poi uscire un pochettino da quello che eh, i, i, i pontefici e arrivare al patriarca Bartolomeo I dove ci, ci, praticamente ci, ci conduce a dire che eh, gli esseri umani distruggono che il, il fatto che gli esseri umani distruggono la biodiversità biologica nella creazione di Dio, che gli esseri, esseri umani compromettano l'integrità della terra e contribuiscono al cambiamento climatico, spogliando la terra delle sue foreste naturali, distruggendo le zone umide, che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo e l'aria, tutti questi sono peccati. Quindi anche qui la denuncia è sempre più grande, no? e, il, per poi arrivare a San Francesco d'Assisi, dove eh, l, l, ovviamente la sua testimonianza e la sua, la sua importanza sull'essere, sulla, eh, sul, sull sull'uomo, e che l'uomo sta al centro, al centro de, dell'universo, però allo stesso tempo de, dice che eh, tutte le cose hanno un'origine comune. Si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella. Quindi tutti abbiamo un, un significato all'interno de, de, del mondo de, e de, dell'ecosistema, quindi per questo dobbiamo cercare di preservarlo. A questo punto eh, entriamo un pochettino più in quello che sono le azioni che, che stiamo facendo e eh, dove abbiamo preso spunto sul, sulla laudato sì, e eh, Al capitolo primo, inquinamento e cambiamenti climatici, eh, e dal punto 22 si parla della cultura dello scarto e dell'ecosistema, problemi in intimamente legati alla cultura dello scarto che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura, un po' quello che dicevo prima. E, oltre il, il Papa Francesco eh, quando ha toccato molte volte questo aspetto eh, fondamentalmente per, per gli esclusi e per gli ultimi no? che dà molta importanza a, a, a questo punto ma noi lo vediamo più eh, dal punto di vista tecnico sul discorso della spazzatura o comunque dei rifiuti e per questo è nel, eh, nel 2019 è stato, è stato creato eh, è stato erogato un decreto per la gestione dei rifiuti solidi ed urbani ed il regolamento per l'applicazione del contributo per la gestione dei rifiuti. Questo è un atto importante perché è il primo decreto per la gestione dei rifiuti fatto nel governatorato, quindi fatto all'interno dello Stato della Città del Vaticano, che dà delle linee guida di come fare delle corrette operazioni per la gestione dei rifiuti. Ovviamente. E rispettando la legge 152 del 2006 della Repubblica Italiana e il rispetto delle norme europee sull'End of west e, su, e sull'End of west quindi che vuol dire end of west e cercare di arrivare al rifiuto zero o comunque cercare di, eh, di eh, fare un, una trasformazione di rifiuti in cose che possano esserci utili quindi, sono cominciati dei lavori forti per aumentare la raccolta differenziata, che in quattro anni passa dal 42% al 68%, con l'obiettivo di arrivare al 75% nel 2023. Chiuderemo quest'anno intorno al 71%, quindi ritengo che nel 2023 siamo in grado di arrivare a questo 75%, con l'obiettivo di superarlo, perché mh, per il tipo di rifiuti che produciamo all'interno dello Stato, secondo, dal mio punto di vista, possiamo arrivare all'80-85%. Questo che cosa significa? Che il materiale, il, il materiale che va differenziato eh, va recuperato mh, dalla plastica, dalla carta e il cartone, da... Da da dal il vetro che sono tutti i rifiuti che noi produciamo dentro casa che poi avranno una seconda vita e questo è molto importante perché eh, eh, riusciamo a, a contenere la produzione di rifiuti indifferenziati che, che sono quelli che producono le grandi discariche e il grande inquinamento. Eh, poi la parte dei rifiuti speciali che so possono essere pericolosi e non pericolosi eh, abbiamo ammodernato il centro di raccolta che sta all'interno dello Stato, non so se voi avete avuto mai modo di vedere eh, i giardini vaticani, ma sono eh, sotto la torre di San Giovanni all'interno dei giardini, dove lì gestiamo circa 85 codici CER. Eh, I codici CER sono i codici di rifiuto europeo, identificati appunto da, dalla comunità europea, Poter, e questo consente una classificazione dei rifiuti eh, in modo tale di eh, poter de, de definire quelli che sono, vanno a riciclo con quelli che devono essere smaltiti in un'altra maniera. Tant'è vero che il 70% di questi tipi di rifiuti eh, riusciamo a differenziarli e mandarli a riciclo, per esempio la carta, il cartone, le batterie al piombo, gli oli vegetali col i quali poi si produce biodiesel o comunque altri materiali l'olio minerale che viene eh, gestito anche quello per produrre altri oli, il ferro il legno, gli sfalci e le potature qui negli sfalci e le potature entrano, eh, entra un po' quel concetto di end of waste, quindi eh, un po' il concetto di riutilizzo dei, degli scarti eh, per migliorare lo stato dei terreni, perché che facciamo? Eh, abbiamo due linee di compostaggio dove eh, sulla prima con gli sfalci e le potature facciamo dei cumuli eh, dove dopo 7-8 mesi eh, ci si crea un, un compost, dall'altra catena eh, recuperiamo tutti, tutta la frazione umida provenienti dalle mense e dagli appartamenti e riusciamo, a, con un, tramite una compostiera elettromeccanica, a produrre compost di qualità. Okay. E quindi questo, questo che, che, che significa che riusciamo, a, ehm, riusciamo a, eh, a ridare al terreno, a portare delle sostanze naturali al terreno senza usare la chimica. Eh, la questione dell'acqua, l'esaurimento delle risorse naturali, altri indicatori della situazione sono legati, eh, velocizzo perché vedo che vado troppo lungo, eh, all'esaurimento delle risorse naturali. L'acqua è un diritto, in realtà l'accesso all'acqua potabile è, sicur è sicura, è un diritto umano essenziale. E questo che, che ci ha portato a, a rifare l'impianto, a progettare, a rifare con un concetto nuovo l'impianto di irrigazione all'interno dei giardini. Considerate che sono 15 ettari di giardino, e, e mh, abbiamo utilizzato un'altra te un tecnologia in modo tale di poter ridurre al massimo il consumo dell'acqua, e questo ci ha portato a un risparmio di circa il 60%. E, mh, allora, riguardo la perdita della biodiversità, che è al punto 32 le risorse della terra, mh, praticamente il gli ecosistemi stanno soffrendo ampiamente e quindi come dicevo prima tutti i microrganismi e qualunque e, e insetto fa parte della catena ed è importante che ci siano abbiamo progettato, eh, messo a punto un progetto per la difesa della biodiversità trasformando e abbandonando il chimico nei trattamenti fitosanitari e convertendo tutti i giardini in trattamento bio. Questo ci ha consentito di avere degli insetti nuovi all'interno del giardino e creare un pochettino l'ecosistema. È un processo lungo, sarà molto lungo, molto difficile, però comunque portiamo, eh, questa cosa la portiamo avanti e abbiamo improntato anche un programma di, di forestazione dove abbiamo inserito all'interno dei giardini 300, 300 alberi che erano quelli mancanti eh, con rispetto all'inizio di quando era stato creato il giardino con gli ultimi, ultimi cambiamenti degli anni 30 e con i patti lateranensi. Eh, un censimento st stiamo facendo Abbiamo fatto un censimento per la conservazione e la gestione del patrimonio arboreo e, e questo ci porterà ad avere ci porta ad avere una un sistema che comunque funzioni, funzioni in modo tale che sia tutto equilibrato e le piante e le alberature siano in sicurezza e, mh, ok il, il, il, il quindi questo progetto della biodiversità lo stiamo portando avanti con l'università roma 3 il che ci consente di analizzare tutti gli insetti che ci sono all'interno dello stato classificarli e, e e, e, e promuovere una, una, lavorando in biologico promuovere una moltiplicazione di, loro, di essi in modo tale di creare un ecosistema il più equilibrato possibile equilibrando l'ecosistema avremo sempre minor bisogno di eh, prodotti fitosanitari e, e, quindi questo è, è fondamentalmente il programma ovviamente poi eh, sono progetti che si evolvono in si evolvono continuamente, quindi idee nuove ci, ci vengono. Quindi, questo è il, il, il, il nostro contributo a, eh, alla Laudato Si. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di non essere stato noioso.